Mi chiamo Loredana, lo consiglierei perché è stato veramente un grande passaggio, una bellissima condivisione, bellissimi momenti, un'energia che ci ha uniti e abbiamo formato un gruppo fantastico, veramente un gruppo grandissimo. E se una persona più una... Fanno tre persone, immaginatevi un gruppo. Eh, ho lasciato andare veramente tanto, mi sono resa conto di chi sono io, che esisto, io valgo e io posso. Quindi ci sono. Sono presente, sono io. Ragazzi, sono qui, finalmente. <ride> Guarda... Guardo lo specchio e mi vedo. Prima non mi vedevo, non mi guardavo neanche. Grazie Patrizia, non solo Patrizia, ma tutti quelli che hanno sostenuto Patrizia, quindi tutto lo staff e anche chi è dietro alla camera che sta registrando. <ride> yeah!